Bentornati su MyFootballJersey. Oggi vediamo una maglia speciale dedicata a LeBron James e al suo record di punti nell'NBA in collaborazione tra Liverpool, Nike e il brand LeBron. La maglia secondo me è bellissima, nella mia classifica prende 5 stelle, bellissimo il contrasto, bellissimo queste bordature bianche e molto bella l'idea di onorare uno dei campionissimi dell'NBA. Qui in alto vedete il costo, molto basso se considerate la qualità di questa maglia e i tempi di spedizione, questa è arrivata in 13 giorni. Vi ricordo che qui sotto in descrizione trovate tutti i riferimenti per ordinare la maglia.